Dicono che sotto i ghiacci d'Europa ci sia un oceano immenso con tanta vita! Chissà! Bibu! Abbiamo ricevuto un invito per fare delle immersioni in Islanda! Dai che andiamo! Ma... Mami! Io odio nuotare! Oh Bibu! Sono sicura che gli alieni potranno aspettarti! Vedrai! Sarà divertente! Che cosa sta succedendo laggiù? Ehi capo! Un cane volante ci ha appena attaccato! Idiota! Un cane non può attaccare una baleniera! I cani non volano no! Vola, no! Oh! No. Oh! oh yeah. State tranquilli, tra poco prepariamo la cena! Bibu, ma dove eri finito? E, e la baleniera? Sai, mami, quelli dicevano di essere dei ricercatori, li ho portati a fare una ricerca scientifica approfondita ai limiti del sistema solare. Ragazzi, ma voi lo sapete che le balene e le balenottere sono due sottospecie dei Misticeti, cioè quei cetacei che possiedono al posto dei denti i Fanoni, che sono delle vere e proprie spazzole fatte di cheratina dove vengono trattenuti i piccoli animali di cui si nutrono. Tra le balenottere c'è quella azzurra, l'animale più grande che abbia mai abitato il pianeta Terra. Sì sì, avete capito bene, il più grande di tutti, persino dei più mastodontici dei dinosauri. Pensate che può pesare quasi 200 tonnellate, quanto 100 automobili? La famiglia delle balenopteridi, questo è il suo nome scientifico, solca gli oceani da più di 30 milioni di anni e purtroppo gli uomini ne hanno causato la quasi estinzione. Adesso però tante brave persone lottano per preservare le poche migliaia di esemplari rimasti. Questi sì che sono dei supereroi. Sapete cosa vi dico? Per me non esiste atto più nobile di salvare un animale. E lui vi sarà sempre riconoscente. Parola di Mr. Bibu <sussurra>